Ciao sono Marco e come vedi sono in un posto meraviglioso, anche oggi sono venuto qui a correre, la giornata è molto calda e ieri sera riflettevo e oggi voglio condividere con te il risultato di queste riflessioni. Sarà capitato anche a te di sentirti stanco o stanca dopo aver fatto tanto lavoro per la realizzazione dei tuoi obiettivi, dei tuoi sogni eh, trasformati poi successivamente in obiettivi, mi auguro che tu li abbia, se non li hai magari ti consiglio di eh, creartene alcuni poi vediamo magari come. Ma non è questo l'argomento. L'argomento è che a un certo punto, dopo aver fatto tanto, le persone dopo un po' si cominciano a sentire stanche. Io non credo che ci si senta realmente stanchi, o meglio sì, la sensazione è quella di sentirsi stanchi, ma la realtà è che la nostra capacità di eh, sopportare la pressione dello sforzo che noi facciamo per raggiungere i nostri obiettivi, cioè dei passi che facciamo per raggiungere i nostri obiettivi, quella pressione diventa superiore alla spinta motivazionale che noi abbiamo. E allora è in quel momento che ci si sente stanchi. E chiaramente è più facile raggiungere il livello di stanchezza, percepire la stanchezza nel momento in cui le persone fanno qualcosa che non amano fare, se fai qualcosa che non ami fare è normale che poi ti senti stanco, è normalissimo e ti basta pochissimo sforzo per sentirti stanco o stanca, ovviamente. Questa era la cosa che volevo condividere con te, quindi credo che poi la soluzione a tutto questo possa essere o ti fortifichi come persona e diventi capace di sopportare uno, sporzo, uno sforzo superiore a quello che eh, già oggi riesci a compiere, oppure aumenti la tua spinta motivazionale, così magari poi ti senti, percepisci la stanchezza più in là. Io mi auguro di Averti dato qualcosa di positivo, di aver, averti trasmesso qualcosa di utile, come cerco di fare sempre, ogni volta con le mie pillole di formazione off-road. Detto questo, io torno verso casa vado a fare una bella doccia perché veramente credo di meritarmela e ti saluto con un abbraccio veramente molto sudato. Ciao!